Cognitivo comportamentali sulle fobie specifiche risolte in una sola seduta. Uh, però beh, ma era solo uno spontibilità perché non volevo chiedere questo, ma um, Gennaro Romagnoli, io mi immagino PNL, ipnosi, non cronologicamente in generale, PNL, ipnosi meditazione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 E TR e metafore, queste sono le mie TR, PR, prescrizioni TR, io scrivo così, TR okay. e MET che sono le metafore, queste sono le tre cose, e più faccio degli asterischi tutte le volte che mi accorgo che riesco a restare sul pezzo, che mi sono... questa è una sorta di meditazione okay. all'interno della seduta, quindi eh, ok, sono sul pezzo, bravo, bravo, bravo, bravo. bravo, esatto, se non ci sono asterischi vuol dire che ho parlato di tutt'altro, ah, ah, carino, carino, carino, okay. simpatico, <ride> ok, mi sono molto più ossessivo stranamente. <ride>